Umore, humo, rumore, rumore. Rimo solo da 9 ore. Sotto il posto non c'è più nessuno che brecca ore 9, Sempre meno amore, pronto a scattare. Sono un lemure per chi per me si muore. Svegliate e svogliate, note di more. Dall'imo al limone. Omaggio, maggio, sole, luna. Ma ragione. Sido maggiore, male tra le mura, cara non c'è cura, vera cura, tu sto ore scuro stasera. Il buio è sacro in fiori dura, luce, scegli, me scioglimi come cera. Io sono ancora qui senza vettura, chissà poi, via, vai o vai via. Vuoi o non vuoi, abili varia, le variabili, buona fortuna, toi, toi, toi. Mi sembra reale, sta paranoia in generale. È tempo di versare sangue reale. Paranoia in generale, tempo di versare, sangue reale, virus virale. Dati in uscita dalla mia arca d'orbitale, puoi trattenere o intrappolare. Spesso, lusso a spasso, fresco gusto, destro. Verso, riverso e reverso del contesto. Contesto col testo e col coltello, tra denti Calpesto come col peste, Con l'indice sul tasto, tosto intorno e tu tasti, piuttosto dalla cerchia, su una barca Alla ricerca del loop nascosto Ma costo, scendo, tasto Vengo dall'opposto del vento Col suono convinto L'inganno se desto col plinto Spingo, mai domo mai vinto domo col mudo più pinto Lo stile più unto sul punto Mi sembra reale Sta paranoia in generale è tempo di versare Ale, virale, reale, generale, sangue reale, virus virale Dati in uscita dalla mia arca torbidale. Puoi intrattenere o intrappolare Mi sembra reale Sta paranoia in generale Tempo versare. sangue reale Virus virale, dati in uscita dalla mia arca torbitale Puoi intrattenere o intrappolare vi sembra reale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 virus virale da din uscita dalla mia arca orbitale può trattenere in intrappolare